ehi hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è il glitch dei soldi che vi ho portato qualche giorno fa ancora funzionante quelle che vedete in sovraimpressione sono i requisiti ovvero la mira manuale ragazzi e poi insomma ci sono tanti altri cazzetti come il com che vi avevo detto di comprare il com con il muso corto non con il muso lungo perché sennò poi sta e non va bene una lgr h8 e andiamo a vedere anche gli altri, eh, gli altri requisiti questo glitch si può fare in Arena War e nel Night Club eh, dobbiamo avere un attimo ragazzi comunque eh, per chi non conoscesse tutti quanti i requisiti eh, come li vedete ci sono a schermo quindi non è che devo stare lì e ripetere anche se eh, tanti non capiscono comunque andate a vedere il video precedente che è uguale a questo ho solo fatto una piccola modifica invece di fare eh, stare lì a duplicare con la macchina stiamo duplicando con la moto da morti di fame che modificata costa la bellezza di 1.400.000 ragazzi adesso non sto lì a ricordarmi però più modifiche ci mettete più la moto costa quindi detto questo, detti i requisiti, spero che avete capito tutto Partiamo col glitch allora la prima cosa che dovete fare ragazzi è mettere la moto qui da qui in poi faccio al serio così almeno capite un pochino meglio dovete mettere la moto qui vicino al palo dove la sto mettendo io e eh, dovete avere la situazione di freccia a destra quando siete sulla moto e quando scendete dovete avere il pallino azzurro niente di più semplice ragazzi, una volta che avete questa situazione l'unica cosa che dovete fare è teletrasportarvi nel vostro attico ragazzi io come al solito ho sempre un botto di problemi con community e altre cazzate perché avendo 1800 rotti amici la playstation non mi carica mai un cazzo però eh, vediamo di risolvere così e quindi andiamo a fare un partecipa sessione ragazzi se voi siete sicuri che un vostro amico magari è in una sessione in mira automatica buon per voi così ci avete il gatto nel sacco e potete fare glitch con molta tranquillità, ragazzi. Detto questo, come avete visto, mi sono creato l'invito, adesso vado ad avviare l'attività e mi teletrasporterò all'Eclipse Tower, ragazzi. Quindi ci andiamo a teletrasportare, facciamo il partecipa a sessione e dopodiché andremo ad uscire. Allora ragazzi il glitch è lo stesso Più o meno No più o meno Senza più o meno Il glitch è lo stesso Cambia solo il veicolo Però alcuni di voi mi continuano a scrivere Pacciato facciato Pacciato Non significa ragazzi Se il glitch non vi riesce a voi Non significa che è pacciato Il glitch funziona Io sto girando questo video One take Infatti non c'è un taglio Non c'è un cazzo di taglio ragazzi Ho aggiunto solamente le schermate Che avete appena visto Quelle di... Insomma, dove dovete comprare la roba di requisiti, ragazzi, per capirsi, perché qualcuno manco con i geroglifici riesce a capire certe cose. Quindi, allora a questo punto, vi metto le immagini con, con le cose. Quindi, come ho già detto, ci teletrasportiamo. Come avete visto, ragazzi, alcune volte non vi dà l'attività. Come, come è successo a me, questo è il bello del, dei video one-take, cioè senza tagli e senza un cazzo, lo so, è brutto per voi perché vi dovete sorbire un po' dei video, però secondo me è più corretto nei confronti vostri perché almeno capite tutti i vari problemi che ci sono nei glitch, quello che può accadere nel glitch e come potete risolverlo. Come avete visto prima in mappa non avevamo le attività, vi basterà uscire dal bunker e avrete le attività visibili in mappa, dopodiché puntate un'attività col mirino, clic! Ci entrate nell'attività? Se vi dà questo errore che mi ha dato a me, li, mh, rientrate nuovamente e non avrete problemi. Fate un partecipa a sessione, accettate il primo messaggio e cancellate il secondo, ragazzi. Niente di più semplice. Fin qui ci siamo. Sta per arrivare il punto critico dove tutti voi rompete i coglioni perché dite proprio chiaramente a me non riesce, è facciato, non me funziona, spesi i soldi per comprare uno stile. Non dovete spendere i soldi per comprare lo stile, perché non serve comprare lo stile. Se comprato lo stile avete fatto una cazzata, avete buttato 250.000 Adesso ve lo faccio vedere. Io non vado a comprare lo stile, ragazzi. Dovete semplicemente visualizzare lo stile. Se non visualizzate lo stile è perché lo state a fare entrare in un appartamento. Dovete comprare l'attico, ok? Passa al glitch quindi andiamo davanti alla lavagna dei colpi ragazzi in questo caso dovrete avere un colpo da continuare una preparazione basterà anche solo l'inizio del colpo alla flecca vi mettete davanti alla lavagnetta e premete, tenete premuto il tasto option mentre lo rilasciate premete freccia vedete a me non sta funzionando quando ha questo effetto significa che non sta funzionando quando invece vedete la schermata di mappa come la vedete sotto e vedete le vostre opzioni allora il glitch sta funzionando andate in criminal enterprise starter pack uscite e poi tasto option eh, pad scusate e andate a selezionare gli stili ragazzi lo stile lo dovete solamente visualizzare se non vi fa il flash tornate indietro e siete a posto come vedete non ho più il radar ragazzi un giochetto da ragazzi ci ho messo 3 secondi un altro appunto vi faccio ragazzi se vi si bugga vedete che io sono andato verso la porta dell'appartamento alcune volte se vi si bug e la porta dell'appartamento scompare ci può stare il 50% delle possibilità che il glitch non vi riesca ragazzi quindi vedete voi a vostro rischio e pericolo quindi andiamo a fare un altro partecipato vicino all'arena ci teletrasportiamo ci spostiamo immediatamente vicino all'arena e dentro l'arena dovremo avere una LGRH8 che ci servirà da... D'agnello da sacrificale per poter duplicare la nostra moto del cazzo. Allora ragazzi perché ho duplicato la moto? Uno perché mandavate cambiarmi, ho rotta il cazzo di del duplicare le macchine. E due per farvi vedere che la moto è più semplice. Ok? Quindi entriamo nell'arena. e andiamo semplicemente ad accelerare con la nostra LGRH8 quante più LGRH8 avremo nell'Arena quanti più soldi potremo fare non è che le duplichiamo tutte insieme ne duplichiamo una volta però più ce ne avete da sparsi più modo fate come vedete ci metterà un po' nei caricamenti cazzate varie e menate varie però insomma penso che in attesa del casino Due sordini non facciano male a nessuno, mi raccomando alle vendite, ragazzi. In primo piano sul mio canale c'è il video del blocco giornaliero. Non dimenticatevelo mai perché, se no, la Rockstar va a buttar culo. Non potete più vendere le macchine, va attaccata al cazzo. L'unica cosa che potete fare è chiudere l'account e andarvene via. Come avete visto, ragazzi, io sono salito in macchina, ho accelerato. Se uscite fuori dall'arena o fuori dal night, perché come ho già detto, si può fare anche nel night, senza auto il glitch è riuscito. Da qui in poi andate nel vostro bunker. Che cosa dovete fare? Vi teletrasportate, andate nel bunker e, e, e dovete mettere semplicemente la moto nel com. Ripeto, per il teletrasporto partecipa a sessione, accettate il primo, cancellate il secondo. Non mi venite a dire, tu non hai detto! Siete voi che siete attenti, perché a me mi sembra sempre dei di tutto. Però c'è cioè, sta che magari mi scordo qualcosa, eh! È raro però c'è sta quindi a questo punto attendiamo il nostro partecipo accettiamo il primo schifiamo il secondo entriamo nel bunker ragazzi che sto scoglionato però insomma dopo tipo 10 minuti che sta parlando, non so quanto cazzo è che sta a parlare quanto tempo è che sta a parlare a massa quanto chiacchiero rega so 8 minuti erotti. rotti quasi 9 minuti mi sono pure rotti io e come dicevo vabbè dai eh. entriamo dentro al bunker Prima di entrare nel com, ragazzi, allora nel mio caso la targa non si vede perché la moto non ha targa, questo scarabagno de moto, però eh, se ci fosse stata una targa l'avrebbe cambiata, quindi non avete bisogno di targhe personalizzate per fare questo glitch. E come ho già detto, prima di mettere la moto, vi faccio vedere ragazzi, vedete la freccia compare, se voi posizionate la moto nel punto giusto all'inizio del glitch la freccia e il pallino azzurro compaiono quindi a questo punto entrate nel COM per non far buggare la duplicazione altrimenti la perderete uscite sul fondo del COM dalla porta invisibile la porta pensata da Roxar, è una porta che è spettacolare ragazzi secondo me il... come si dice lo sviluppatore di Roxar è un lontano parente di Copperfield che fa sparire cose mentre... C'è stanno ma non ce stanno dai oggi sono venate cazzate raga ma non ho manco di fare questo video però ho visto troppi facciato facciato facciato e avevo voluto portare quindi a questo punto salite sulla moto premete la fottutissima freccia destra e vi dirà che il vostro com è pieno perché giustamente la duplicazione è riuscita entrate nel com riuscite e il glitch è fatto per quelli che mi dicono eh ma la duplicazione è andata a finire Non l'hanno a cercare allora la duplicazione ragazzi è andata a finire dove avevate la vostra LGRH8? Nel mio caso nell'arena war, quindi adesso ci teletrasporteremo nuovamente all'arena war e andremo a vedere il veicolo. Detto questo, ragazzi, io veramente non so più come spiegarvelo. Sto glitch, mo o so un coglione io che non so bene a spiegarvelo le cose, o siete coglioni voi che non capite. Non lo so, mettiamole in cantiere tutte e due. Vamos 50 e 50, così non famo torta a nessuno. Come si dice, io ho ragione, ma pure voi non ci avete torto quindi famo così, la ah, mettiamo così, quindi a questo punto ragazzi, questa è la duplicazione, ci vorrà un po' per entrare, però adesso vedremo la duplicazione, come ho già postato sia su youtube sia su psn ragazzi, c'è un altro glitch dei soldi, ci vuole veramente una cagata nel farlo, però eh, non è... Eh, come si dice gratificante come questo cioè non vi dà un botto di di come questo o come l'altro che vi ho portato ieri ma vi dà 200.000 e con quel glitch potete duplicare le auto di strada una ogni 10 secondi è pressappoco poco quello che ho portato qualche mese fa più o meno vedete questo è il clone ragazzi e cambiano alcuni procedimenti fatemi sapere se lo volete ve lo porto sul canale anche se secondo me è tempo perso adesso vi faccio anche vedere la data così ve levate sto dubbio e la piantata del rompe mercazzo col fatto che è pacciato detto questo un saluto a tutti bella a tutti ragazzuoli ci vediamo al prossimo video se avete eh, link che volete tradurre video che volete linkatemeli pure se vi blocca youtube li guardo io ciao belli Shit. <laughs>